Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, io sono una coach spirituale, eh, insegnante di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. In questo video vi parlerò delle nove paure eh, degli operatori della luce durante il risveglio spirituale. È molto importante per ogni anima in risveglio eliminare la paura uscire dalla paura perché questo consente di essere in allineamento all'amore ricordiamoci che l'amore è una frequenza opposta alla paura ok o meglio è un'ottava superiore superiore rispetto alla mm, paura quindi per poter innalzare le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, connetterci con la nostra anima e manifestare appieno lo scopo divino della nostra anima, è importante eliminare le paure. Le paure che ci immobilizzano, le paure che ci eh, fanno ingigantire i nostri pensieri che poi diventano forme pensiero, diventano sempre più grandi, ci paralizzano e ci impediscono. Di agire, di agire nella direzione dei nostri sogni. Io li ho elencate qui. Una delle paure, l'ho già citata prima nel video precedente: una delle paure più grandi è la paura del giudizio, la paura di essere giudicati dagli altri, in quanto gli operatori di luce portano dei messaggi di, eh, di mh, nuovi, dei messaggi grandi, dei messaggi di riallineamento alla propria anima, al proprio sé. Eh, messaggi di indipendenza spirituale questo non è accettato dalle masse in quanto le masse vogliono rimanere incastrate nelle vecchie forme pensiero di peccato dolore sofferenza e paura quindi uscire dalla paura significa uscire anche dagli schemi questo non vuol dire eh, giudicare ok giudicare la, una religione in quanto i maestri che rappresentano le religioni sono dei maestri straordinari Ordinari. abbiamo Gesù nella religione cristiana, abbiamo il Buddha nel buddismo, l'importante è uscire dalle catene che ci imprigionano e ci impediscono di esprimerci liberamente per chi noi siamo veramente e uscire da quelle regole obsolete che ci fanno sentire peccatori, indegni, eh, non meritevoli e così via. Quindi è importante per uscire da queste emozioni negative uscire quindi dal Giudizio degli altri e, per, e la paura anche di uscire dalla paura di essere giudicati dagli altri. Ma come si fa a uscire dal giudizio? È un lavoro spirituale molto grande. Un lavoro che io utilizzo personalmente: la preghiera di purificazione eh, psichica giornaliera con l'arcangelo Michele, la protezione e la liberazione. Questo mi consente di centrarmi. Questo mi consente di uscire dalle forme pensate di paura queste preghiere le potete trovare qui sotto nel, nella descrizione le potete ci potete cliccare sopra le potete scaricare dal mio sito connessioneangeliche.com sulle risorse gratuite ragazzi sono delle risorse molto potenti che veramente vi aiutano a, ad allinearvi alla vostra anima uscire dall'ego per così dire ok eh, quindi non giudicare non giudicare gli altri ci consente di ricevere anche meno giudizio dall'esterno e in ogni caso quando noi usciamo dal giudizio degli altri noi riusciamo se laddove capita che veniamo giudicati eh, non ci tocca più non entra più non, è, non proviamo più dolore eh, si trasforma in una forma di accettazione di una visione diversa della realtà da parte dell'esterno, ok. Per molti operatori di luce c'è veramente la paura del giudizio, la paura eh, che poi, poi segue la paura del mettersi in gioco, la paura di agire nella direzione del proprio sogno. Molti operatori di luce hanno fatto tanti corsi di formazione tanta, o hanno delle doti naturali di guarigione sono molto intuitivi sono in grado di aiutare gli altri attraverso delle letture angeliche delle, dei consulti degli aiuti spirituali hanno paura di fare eh, di questo un lavoro per una serie di motivi che ora andremo ad elencare quindi la paura di mettersi in gioco la paura di essere giudicati anche come dei ciarlatani come dei peccatori come eh, purtroppo c'è una mente ma no, grazie a dio non tutti sono così molte persone stanno cercando te stanno cercando te perché hanno bisogno di te hanno bisogno di te anima antica perché le anime giovani eh, si sentono in questo momento perse si sentono confuse ed è per questo che tu devi essere radicata devi essere radicato centrato nel tuo pieno potere fuori dall'ego fuori dal giudizio forte, coraggioso, coraggiosa, pronta per dare una mano a chi ha bisogno, ok? Quindi la paura di mettersi in gioco, la paura che eh, fare questo come lavoro non è un vero lavoro, e quindi la paura di, della povertà, quindi di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, ma perché? Perché si ha paura anche di chiedere i soldi, chiedere un compenso in cambio della prestazione che noi andremo ad offrire, andremo ad offrire laddove andiamo ad aiutare le altre persone. Perché? Perché ci hanno inculcato che chi ha dei doni spirituali li deve donare incondizionatamente gratis le persone che parlano così non si rendono conto del grande lavoro spirituale che c'è da fare laddove andate ad aiutare gli altri perché un conto è se date un consiglio a un'amica un parente o anche a chi ve lo chiede in maniera disinteressata voi offrite il vostro aiuto e non è un problema ma quando si tratta di andare ad aiutare dalle 5 alle 10 persone al giorno ci vuole un grande lavoro di Purificazione, di radicamento di liberazione perché molto spesso queste persone hanno bisogno molto spesso queste persone hanno dei pesi energetici molto densi e voi rischiate anche di prendervi pesi e carichi eh, il carico di queste persone e quindi eh, c'è un grande lavoro eh, spirituale dietro per andare ad aiutare gli altri ma tu caro operatore di luce questo lo sai quindi operare un servizio di vita, non significa che non devi chiedere un compenso questo compenso sarai tu a stabilirlo in preghiera e meditazione lo puoi chiedere a dio agli angeli all'arcangelo michele al tuo sé superiore alla tua anima qual è il compenso giusto per aiutarti a far sì che questo possa diventare un vero un lavoro un lavoro spirituale oggi il coaching spirituale il coaching energetico è un'attività molto avviata in tutto il mondo e sta iniziando Diciamo a, a prendere mh, piede anche in Italia eh, perché sono tante le anime che vogliono prestare il proprio servizio e sai che c'è proprio bisogno di te, quindi esci dalla paura. Smettila di sentirti paralizzato e paralizzata e agisci. Naturalmente molte anime, molti operatori della luce non hanno la forza di agire, si sentono bloccati e hanno bisogno di un altro operatore spirituale che può aiutarli in questo senso. Quindi laddove tu hai bisogno ti puoi rivolgere a un coach spirituale che è un pochino più avanti di te nel cammino e ti può dare una mano a te per risalire, per prendere il tuo potere e per poi diciamo avere tu il coraggio di iniziare il tuo percorso come operatore operatrice olistica ok io personalmente in una piccola parentesi utilizzo una tecnica molto potente che si chiama logo silvi per liberarsi dalla paura dalle paure dai blocchi va bene e io la utilizzo personalmente la utilizzo anche sui miei clienti per uscire da queste paure bloccanti paralizzanti che ti impediscono di esprimere la tua anima di esprimerti a 360 gradi e di essere chi tu sei veramente perché tanto la vita di prima o la vita nel mondo tradizionale non vibra più per te devi avere il coraggio di chiudere eh, il capitolo vecchio e aprirne uno nuovo perché non puoi più tenere i piedi in due staffe la tua anima non ti permette più di, uh, di rimanere in, in bilico, un po' qui un po' lì, Noi è venuto il momento di Agire. Se stai guardando questo video. Molto probabilmente questo messaggio è proprio per te, anima infinita, ok? Eh, quindi abbiamo visto la, la paura della povertà, quindi la paura di non riuscire attraverso questo lavoro eventualmente o attraverso un lavoro che vuoi intraprendere, magari si tratta anche di aprire un negozio biologico, vegano, un ristorante vegano. Hai paura che non va? Scusate perché magari ancora non c'è il tanto. Sono tutte paure paraleggi se senti la chiamata della tua anima se la tua anima ti sta chiamando in una determinata direzione vuol dire che quella è la strada giusta per te come operatore olistico come eh, persona che vuole aiutare gli altri gli animali ad esempio magari vuoi aprire un rifugio per gli animali magari vuoi aprire anche un negozio di abbigliamento di un certo tipo magari eh, con, eh, con vestiti e scarpe di tipo vegano, perché sono nuove attività, nuove è una nuova chiamata, è una cosa nuova, c'è bisogno di novità, anima infinita e tu sei invitato e sei invitata in questa direzione, quindi cosa sto cercando di dire? Qualunque sia il tuo sogno, il tuo obiettivo, la paura ti paralizza, ti schiaccia e ti fa venire tanti pensieri negativi e poi da un pensiero questi pensieri si moltiplicano, eh, diventano migliaia di pensieri negativi, ti viene il Mal di testa, questo ti paralizza, ti fa sentire impotente, non meritevole, non degno, non degna. Ma non è così: è importante per questo. Ribadisco la purificazione, la liberazione, il radicamento. Perché vi aiuta a rimanere più centrati. E laddove avete bisogno, rivolgetevi a un altro operatore che è già più avanti nel suo nel cammino, che vi può dare una mano, una spinta ad agire. Ok. Paura della ricchezza ragazzi perché da una parte voi sapete di meritare abbondanza di volerla di chiederla un'abbondanza che è relativa perché per una persona l'abbondanza può voler dire 1000 euro al mese e per un'altra persona 10.000 ma perché una persona dovrebbe chiedere 10.000 nel settore olistico perché magari vuole aprire un rifugio per gli animali e questi animali devono essere nutriti e magari per nutrire questi animali ci vogliono tanti soldi i soldi non sono altro che energia e energia monetaria. Il valore che tu dai ai soldi è quello che gli dai tu, non quello che l'esterno e il mondo della 3D vuole farti credere. Perché il mondo della 3D vuole farti credere che tu devi essere povera con i tuoi doni, aiutare gli altri gratis e magari andare a, a, a lavorare 10 ore in fabbrica. Ma se tu operi un servizio di questo tipo non puoi fare un lavoro di tipo tradizionale perché sei troppo sensibile. E quindi la tua anima ti sta chiamando in una nuova direzione ok quindi uscire dalla paura significa a, avere il coraggio di ascoltare la, la, la quella chiamata perché sei stato tu sei stata tu a chiedere alla tua anima voglio qualcosa di nuovo voglio fare qualcosa che mi fa vibrare il cuore di gioia voglio fare qualcosa per aiutare gli altri ecco anima infinita quello che dice in questo momento l'arcangelo michele è quello di chiedere in meditazione in preghiera in che modo io posso Servire, non servire per essere schiava, ma servire la luce in che modo posso operare il mio servizio divino, in che modo io posso esprimere la mia creatività e i miei talenti per aiutare il prossimo o per. O per irradiare la mia luce per portare novità, per portare creatività in questo pianeta, ok? Perché c'è bisogno di te, anima risvegliata o in risveglio. Ti senti ormai in bilico perché sei diviso, divisa tra il vecchio e il nuovo, ma ripeto: non puoi mantenere i piedi in due staffe, è venuto il momento di prendere una decisione, ok? Un'altra paura. Mh, molto eh, molto importante è quella che guardate tutte queste paure le ho attraversate anch'io alcune le sto attraversando ancora e ci sto lavorando tantissimo per agire perché io ho smesso di rimanere paralizzata io agisco e ascolto l'anima però una paura molto importante è quella della solitudine la paura della solitudine perché perché molto probabilmente stai cambiando re, le relazioni molto probabilmente o è da te che sei solo che sei sola in questo percorso perché gli altri le persone che ti circondavano prima non condividono non comprendono giudicano eh, e comunque non vibrano nella tua frequenza oppure sei agli inizi di questo passaggio non riesci più a stare con i vecchi amici col vecchio partner non riesci più a frequentare alcuni membri della tua famiglia hai bisogno di nuovo di novità e vorresti trovare dei nuovi amici non sai come fare. Eh, allora prima di trovare i nuovi amici devi capire chi sei qual è la tua identità qual è la tua natura spirituale laddove incontri qualcuno che è in sintonia con te non mollarlo non mollarla cercate di crescere insieme cercate di essere di supporto l'uno con l'altra eh, o, o se si tratta di un'amica di un amico aiutatevi a vicenda perché c'è eh, bisogno di unione di intenzioni l'unione degli intenti in nome dell'amore può creare cose meravigliose laddove sei solo, sei sola e non riesci a trovare nessuno. Eh in preghiera in meditazione quando tu raggiungi il tuo potere interiore la forza di agire uscire dall'ego dal giudizio dalla competizione farà quando farai un grande lavoro di perdono per trasmutare per guarire per innalzare le tue frequenze l'universo ti manderà persone compatibili al tuo essere e alla tua persona questa è la promessa di dio questa è la promessa dell'arcangelo michele e degli angeli per tutti gli operatori della luce che faranno il lavoro spirituale su se stessi è anche molto importante imparare a stare un po da soli perché stare da soli laddove in questo momento non avete nessuna conoscenza nessuno che vi capisce magari vi potete rivolgere a un, a un aiuto spirituale questo sì però laddove la vita vi sta portando a camminare un po da soli questo vi serve per per crescere spiritualmente, per conoscervi meglio, per imparare ad apprezzarvi, per imparare ad amare voi stessi. Poi un modo per conoscere persone compatibili a voi può essere frequentare un corso di un certo tipo, un seminario, un ritiro spirituale, esiste Facebook, esistono i social, c'è la possibilità di comunicare con anime molto simili e compatibili alla vostra natura spirituale. Ok, eh, la paura di essere considerati diversi è certo, il diverso eh, stona nella massa, ma il diverso in realtà è novità, perché quello che oggi viene rigettato domani va di moda. Quindi molto probabilmente, operatore della luce, oggi può darsi qualcuno ti critica, qualcuno ti giudica. Ricordati che anche se tu... Fossi come loro vogliono, anche se tu ti comporti come loro desiderano e anche se tu rinunci ai tuoi sogni per loro, loro avranno sempre da dire. Loro chi? Non lo so, ma c'è sempre qualcuno che ha da dire, che tu lo sai o che tu non lo sai. Eh, bisogna lasciare che sia, bisogna non giudicare queste persone, bisogna benedirle, andare avanti a testa alta, pregare, chiedere l'aiuto spirituale e molto probabilmente quando non sarai più solo, quando non sarai più sola, avrai un amico, un'amica, il partner di vita. Perché molti di voi stanno cercando la persona giusta, non cercate più esperienze occasionali o esperienze di passaggio, state, state cercando gli partner di vita perfetto perfetta per voi per questa vita state pur certi che questo arriverà nel momento stesso in cui imparerete ad amare voi stessi ad amare l'immagine che avete davanti allo specchio mandate luce non ha importanza se siete alti o siete bassi se siete magri o siete grassi imparate ad amare quell'anima meravigliosa quello spirito di luce che tu sei perché sono sicura che sia un'anima radiante di luce se un'anima entusiasta se un'anima che ha voglia di esprimere la propria vera essenza trascendendo l'ego perché quell'immagine distorta della realtà non è altro che l'ego e l'ego può essere lasciato andare perché l'anima è più potente l'anima è più forte e più coraggiosa e più determinata perché quando superi una sola paura altre 100 paure che ci sono dietro svaniscono nel nulla e quindi un Un'altra cosa da imparare è azione. Quando hai paura di fare una cosa significa che la devi fare, perché la chiamata ti sta dicendo agisci, non è una paura nel un senso di pericolo che una cosa non deve essere fatta, quella è un'altra forma, non è paura, quello è un presentimento. Io non faccio questa cosa perché sento che non è giusta, quella è una cosa diversa, ma quando tu nel cuore sai che una cosa è giusta ma non riesci ad agire, devi agire perché agire le paure svaniranno nel nulla in un soffio ok ok quindi quindi io credo di aver, di aver più o meno elencato tutte le paure ripeto se hai paura se non riesci a superarle eh, e hai bisogno di una mano hai bisogno di, eh, di liberarti velocemente di questi blocchi eh, puoi anche contattarmi per una consul consulenza gratuita eh, e poi se, potrai decidere se vuoi lavorare con me in un percorso di coaching con Logo Ceiling. Logo Sealing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola che è molto molto potente per sciogliere questi blocchi, per sciogliere queste paure in breve tempo. Ti dà velocità, è questo che ti offre, ok? Nel prossimo video parlerò dell'allineamento con la propria anima e con lo scopo divino della tua anima quando, sei in, quando riuscirai a riconoscere che sei in linea con la tua anima, quindi tutti i segnali che sei nella direzione giusta. Bene, vi saluto, un bacione a presto, ciao ciao.